Ciao, sono Marco. Come vedi, siamo insieme, io e te, a passeggio in questo posto fantastico e voglio parlarti della mission. Si usano ormai questi termini in inglese, tanto per dire la tua missione. La missione, che cos'è? La missione è lo scopo per cui noi siamo al mondo, è quell'obiettivo eh, più grande che noi tutti vorremmo, o comunque dovremmo realizzare. Ognuno di noi dovrebbe avere la propria mission e sicuramente ce l'ha ognuno di noi una mission, una missione se vogliamo, che appunto è il, il raggiungimento, la propensione che ognuno di noi dovrebbe avere per il raggiungimento di un qualche cosa di specifico, specifico intendo dire per ognuno di noi. Come fare per capire qual è la propria mission, missione? Innanzitutto devi farti delle domande, io ti darò delle domande che magari ti aiuteranno, che cos'è che ti fa sentire più gratificato o gratificata? Che cos'è che dà più soddisfazione e felicità? Qual è lo scopo della tua vita? Ma soprattutto, che secondo me è quello più importante, perché cosa vorresti essere ricordato o ricordata? Queste sono domande fondamentali, sono basilari se vuoi condividerle, fallo magari nello spazio dei commenti, ma comunque scrivile su un foglio di carta, se tu vuoi scoprire, vuoi approfondire, vuoi avere un po' più eh, chiara la tua mission. Perché ti dico questo? Perché poi successivamente ci sarà un altro step, ma e lo faremo sicuramente insieme perché prossimamente registrerò un altro video legato a questo step, ma la tua missione è quel qualche cosa di più grande che ti aiuterà a dare più sapore, più colore alla tua vita è molto importante che tu hai chiara la tua missione la tua missione io mi auguro di esserti stato utile mi auguro soprattutto che tu faccia questo esercizio di annotare eh, queste cose questi punti che io ti ho elencato perché sono veramente molto importanti credimi e sono cose che non tutti fanno non tutti fanno veramente anzi devo dire che sono pochissime le persone che le scrivono queste cose poi una volta che le hai scritte mettile in, un, in il tuo portafogli oppure attaccalo magari anche sullo specchio del bagno e per averli sempre lì davanti e ogni tanto ritirali fuori e rileggili magari in un attimo di break magari del lavoro. Quindi mi auguro che tu abbia apprezzato questi miei piccoli consigli a me non resta che salutarti con un abbraccio.